salve cari amici di youtube che mi seguite e purtroppo sto facendo un video che non avrei mai voluto fare e salve cara amica e come amleta bloom grazie per i tuoi commentari e salve caro amico dreamman salve caro amico barabba ciao e salve eh, caro amico il buon vecchio rei vi dicevo che purtroppo eh, sto facendo un video che non avrei mai voluto fare una live perché eh, mi ritroverò forse in questione di mesi forse dal prossimo mese nell'impossibilità di continuare a pagare internet Purtroppo, eh, non ho raggiunto eh, le mete che mi sono prefisso, e quindi faccio questo questo video eh, semplicemente anticipando forse i temi che farò. Ciao Sant'Enchan Ciao Antonio Trotta, dicevo che forse dovrò di smettere la connessione con internet perché sono disoccupato e non ho con che pagarla E purtroppo eh, questo canale dopo un anno forse scomparirà grazie per il like antonio trotta e io anticipo alcune tematiche eh, che farò per l'anniversario di questo canale che compirà ormai il 7 febbraio 2018 5 anni perché è stato fondato il 7 febbraio 2013. Però purtroppo eh, non ho non ho soldi per pagare internet. Quindi forse eh, non mi vedrete più. Continueranno a vedersi video finché eh, non si cancellerà l'account perché non riuscirò a entrarvi dentro. E quindi eh, niente, eh, non ho avuto il sostegno da parte del pubblico che mi sarei aspettato molti video che ho fatto col cuore sono stati visti soltanto visti soltanto 200 o 300 volte perché non avevo molti iscritti e gli iscritti guardano gli ultimi video quindi se mi volete supportare per cortesia guardate tutti i miei video e condivideteli solo così magari potrò continuare a trasmettere perché alcuni video hanno superato 1 le, le 100.000 visualizzazioni e molti altri le 10.000 le 50.000 ma la maggior parte stanno nelle mille visualizzazioni quindi datemi qualche incentivo poi eh, voglio dire ho cercato come molti mi hanno consigliato di condividere i miei video nelle reti sociali ma con scarsi risultati adesso stavo praticando eh, arti marziali e quindi eh, mi trovate così vestito un momento che c'è corrente non sono molto elegante quando faccio arti marziali nel passato le ho praticate eh, ho fatto karate Cichuan, Kung Fu, Kenpo, Taiyutsu del Ninpo, della Bujinkan. Per quello che troverete dei miei video tutorial di arti marziali, che ho girato prevalentemente nel 2010, ma caricato a posteriori, nel 2013 14 Cercate arti marziali o martial art nel mio canale e troverete addirittura il Capitan Sant'Enchan facendo arti marziali. Ma tornando a noi purtroppo dovrò eh, disconnettere internet fra qualche mese spero non il prossimo mese perché non ho soldi per pagare il vostro è disoccupato eh, c'è da dire che io per tutti quelli che guarderanno il, il mio video fino a questo punto voglio rivelare che ho caricato tutti i miei video in common creative nella speranza che possano essere utili a qualcuno per utilizzarli nella sua produzione di video questo significa che quando utilizzerete i miei video o parzialmente o integralmente apparirà eh, sotto la descrizione del vostro video questo video contiene un frammento o una parte del video del canale di saint jean con il titolo tanto purtroppo manco a me eh, vedono i miei pochi visual E ho sette iscritti, esatto, è un problema di YouTube. Eh, però, dicevo, tutti i miei video sono in common creative. Questo significa che verrà citata eh, la proprietà del video quando lo utilizzeranno, cioè la proprietà intellettuale che l'ho fatto io il titolo del video e il, il nome del mio canale, ma lo potranno utilizzare liberamente. significa che eh, questo significa cari amiche ed amici che potrete utilizzare tutti i video del mio canale incluso questo che metterò in common creative adesso subito eh, magari voi farete una live dal vivo col mio canale non, non so però ehm, avanza se standard license lo metto in common creative come potete vedere monetizzazione e vabbè poi si vede però eh, i miei video sono tutti in common creative come dire siete autorizzati ad utilizzare parzialmente o totalmente i miei video perché tanto youtube metterà sotto eh, lo share edit video le descrizioni questo video è stato tratto dal canale Sant'Enchan e, e dal titolo di tanto quindi chi lo vuole vedere e poi un'altra cosa eh, se siete degli youtuber che eh, fanno molte visualizzazioni condividerete i vostri guadagni con me e mi aiuterete se invece siete degli youtuber che hanno meno visualizzazioni di me vi convenrà utilizzare i miei video perché hanno molte riproduzioni quindi tutti coloro che andranno a cercare in youtube Sant'Enchan chan eh, troveranno anche i vostri video comunque eh, mio cugino mi prende pure in giro che ho pochi iscritti dice antonio trotta ma quanti iscritti ha tuo cugino perché dicono che i maggiori youtubers e non faccio nomi comprino iscritti visualizzazioni like e commenti sebbene la politica di youtube sia quella di proibire eh, un abuso di questi strumenti 119 ah beh io ho superato i mille iscritti però dicevo forse si spiega perché i più grandi youtubers italiani non hanno un account ma hanno eh, diversi account e in ogni account hanno più di un canale perché? Perché YouTube può cancellare i canali che sponsorizzano, cioè che aumentano magari con il click byte eh, le visualizzazioni, i commenti e le iscrizioni. Allora che succede? Fanno un botto di successo perché si comprano iscritti, visualizzazioni e commenti. Eh, e intanto hanno il brand, cioè si rendono famosi con un nome. Eh, aprono un altro canale fanno lo stesso comprano iscrizioni commenti like e poi si tengono un canale dove mettere la produzione loro originale prima o poi youtube gli chiude i canali secondari ma loro già sono famosi perché hanno ottenuto tante iscrizioni eh, pagandole hanno ottenuto tante commentari ai loro video pagandoli e hanno ottenuto tante visualizzazioni pagandoli questo è stato fino a qualche anno fa perché purtroppo anche per loro youtube ha cambiato gli algoritmi per cui adesso non contano soltanto il numero di visualizzazioni ma anche il numero di ore eh, che ti guardano in un anno quindi eh, puoi comprarti le visualizzazioni i like e i commenti che vuoi e magari non ti chiudono il canale ma ti tolgono le monetizzazioni perché non hai ore sufficienti perché quando tu compri le visualizzazioni magari il video lo guardano 30 secondi quindi per comprarti 5.000 ore a meno che non fanno eh, nuovi for formati di eh, click byte cioè eh, più minuti vuoi che guardino il video più paghi eh, non vale comprare 5.000 visualizzazioni se con le 5.000 visualizzazioni fai 250 minuti a meno che eh, non compri moltissime visualizzazioni allora fai un botto di ore eh, volevo dire e quindi eh, tutti coloro che vogliono utilizzare i miei video possono farlo perché sono common creative e facendo questo mi aiutano perché magari i miei video saranno più diffusi quindi è un video che faccio per coloro che non mi seguono in diretta ma anche per antonio trotta antonio trotta eh, se tu vuoi utilizzare un frammento dei miei video eh, un frammento dei miei video tutorial o vuoi scaricare e caricare nel tuo canale di youtube i miei eh, tutorial sui cellulari e eh, sui prodotti tecnologici che a te piacciono tanto mi raccomando metti in descrizione link del mio canale il nome il link del mio canale e il nome e il link del video eh, che è scaricato e ti autorizzo qua in diretta che mi, forse mi stai continuando a seguire a scaricare dal mio canale i miei tutorial sui cellulari e a caricarli nel tuo canale in questo modo eh, tu avrai eh, beh eh, per esempio, se stai dal computer, un sistema per non utilizzare eh, affatto un programma, hai visto che c'è www.youtube.com.watch. Eh, bene, eh, adesso facciamo un esperimento perché io già lo so, però voglio avere la conferma. Tu dovresti scrivere all'inizio davanti a. Ah, ehm. Lo faccio sulle tracce scimiche eh, chimiche chimiche. Tu dovresti scrivere all'inizio: hai visto che c'è eh, www.youtube? Prima di YouTube devi scrivere ss come Sassari le iniziali della targa Sassari e dare enter. Vediamo se funziona. Non te lo posso fare vedere in video. Ma ecco, entri in una pagina che dice eh, che è sicura HTPS, doppia barra scritta in spagnolo, però tu guarderai l'anteprima del video e c'hai scritto descargar che è scarica, e c'hai delle opzioni. Puoi scegliere dalla, dal menu eh, che c'è scaricare in mp4 e il formato se in questo caso 720 360 web m 360 gp 240 gp 140 se vuoi scaricare nella massima risoluzione scegli la massima risoluzione di mp4 o, o di altri formati che, che vuoi e poi eh, una volta che hai scelto una volta che hai scelto devi schiacciare in descargar adesso voglio fare un altro esperimento questo è in spagnolo voglio vedere se c'è la possibilità di farlo in italiano allora metto il genio che sono metto it prima di youtube della scritta youtube del video e vediamo se funziona No, impossibile raggiungere il sito c'è solo in spagnolo allora la spiegazione che ti ho dato ti ha convinto tu vai al link del video che vuoi scaricare lo puoi fare anche dal cellulare io lo faccio dal cellulare l'importante è che tu utilizzi il brown cioè il navigatore soprattutto google chrome ma puoi utilizzare un qualsiasi navigatore per entrare in youtube in youtube cerchi il canale che ti, dal quale ti interessa scaricare i video eh, dal canale scegli per ricerca nel canale il titolo del video eh, cercando per argomento per tema io ho molte categorie allora io l'ho fatto dai cellulari tutti i video gli spezzoni dei miei video di youtube che ho caricato in instagram li ho scaricati così nel cellulare direttamente dal cellulare utilizzando il bronzo cioè appare la scritta navigando con google chrome https eh, due punti doppia barra tripla w youtube com barra watch interrogativo v eccetera no il nome del video in eh, lettere e tu metti prima della y di youtube ss prova a farlo con un video qualunque e vedrai che ti scarica nel cellulare il video dopo essere entrato in una pagina che ti chiede in spagnolo perché es è e abbreviazione di Spagnol che ti chiede che formato mp4 720 eh, 360 troverai i formati disponibili a seconda del modello del cellulare e delle caratteristiche del video perché se il video è stato car eh, caricato in mp4 a 140 pixel non troverai maggiore di 140 pixel e poi descargar che significa scaricare in spagnolo non è molto difficile no quindi io ho questo strumento nel cellulare cioè che semplicemente guardando il video con eh, google chrome metti eh, davanti a youtube dopo il puntino della triple w s e eh, no s e ti andrai in una pagina dove è una pagina di di, di di scarica lo provo a fare di nuovo peccato che non te lo posso fare vedere sullo schermo con il video sulle scie chimiche metto davanti a youtube s come santissimi s youtube si legge e ti appare questa pagina save from Net. e quindi para google chrome quindi poi eh, non so se in altri idiomi c'è eh, a ah, aspetta in italiano cerchiamo in italiano come tu entrando nella pagina se proprio non puoi capire Vai nel fondo della pagina che ti appare in spagnolo e c'è l'opzione italiano. Comunque l'opzione italiano eh, done, appare la scritta download, quindi è come se fosse in inglese. Poi un'altra cosa eh, è molto probabile che ci sia un save from net per eh, il, il cellulare. Tu non io non so che sistema operativo tu ci abbia, però. Ecco, mi sto un poco dilungando. C'è una eh, guarda, sei fortunato perché in Android per per esempio c'è una sub from net, eh, però ti consiglio di scaricarla dalla, eh, dalla pagina ufficiale di Android di Android di non andare. Eh, Ecco, Save from Net, Android App Store. Eh, Antonio Trotta, non so se mi segui o chi mi segue, si può scaricare Save from Net dall'android dall'App Store di Android. C'è anche per eh, Windows Phone e... Eh, e eh, come si chiama? iphone quindi hai capito il trucco potete cari amiche ed amici scaricare i miei video che sono in common creative e eh, per esempio mettendo nel link del mio video che appare nel brown tanto del cellulare come dal computer e se prima di youtube e dopo il puntino della triple w entrate in una pagina dove potete scegliere l'idioma in basso ma soprattutto potete scegliere il formato nel quale scaricarlo una volta che fate questo schiacciate nell'idioma in cui sta il, il rettangolino verde accanto al formato che avete scelto che significa scaricare download descargar Scaricare, non so la scritta che apparirà di solito appare in spagnolo, ma nel basso potete scegliere l'idioma italiano. Allora in questo caso appare download come in inglese. Scaricare il mio video, caricarlo nel vostro canale. Mi raccomando, citate le fonti, citate che l'avete scaricato dal canale di YouTube. Sant'Enchan, mettendo il link al mio canale e. Eh, Citate il titolo del video se possibile e il link del video in questo modo se voi avete poche visualizzazioni pochi iscritti eh, avrete più visualizzazioni e più iscritti perché cercate in internet santa in cercate nel web vedrete le migliaia di foto le migliaia eh, di articoli su di me addirittura di piattaforme per la ricerca di video ciao alessandro arcangeli stavo dicendo a alessandro arcangeli che purtroppo fra qualche mese forse dovrò disconnettere la connessione di internet perché sono disoccupato e non ho soldi e purtroppo eh, non ho ottenuto delle mete che volevo ottenere però se mi volete aiutare visto che io ho caricato ogni video in common creative Beh, quello è un'altra cosa e non c'entra niente eh, cambiare l'indirizzo su AdSense. Intanto, per avere AdSense devi avere più di 10.000 visualizzazioni e da questo febbraio devi avere minimo 5.000 ore di visualizzazioni all'anno. Quindi AdSense per te non è un problema se hai pochi iscritti, siete iscritti e eh, centinaia di visualizzazioni. Il fatto è che caricando, caro Antonio Trotta, i miei video sul tuo canale, è da lì che otterrai più visualizzazioni. Non so se ti sei potuto iscrivere ad AdSense, è una cosa strana, perché a me mi hanno dato il permesso di iscrivermi ad AdSense una volta che avevo superato le 10.000 visualizzazioni, ne avevo già più di 100.000, anzi 400.000 per la verità. Quindi eh, io faccio questo perché alla gente aumentino le visualizzazioni. E io rendermi più popolare perché mi menzioneranno nei video, per quello si fa la common creative. Io ho molte visualizzazioni e molti iscritti. Di sicuro? Ah, bene. Allora, visto è in revisione proprio perché tu non hai 10.000 eh, visualizzazioni e dal 20 gennaio dal 20 febbraio devi avere più di 5.000 ore, quindi rimarrai in, in eh, revisione quindi fa come ti dico carica i miei video che sono in common creative cerca in eh, google satan e vedrai che ci sono delle piattaforme in, nel web che raccolgono i video di youtube quante piattaforme hanno raccolto i miei video nel corso di 5 anni quindi io sono molto conosciuto ti potrei dare visualizzazioni iscritti e commentari se tu carichi i miei video caro alessandro arcangeli questo vale anche per te devi avere minimo 10.000 uh, visualizzazioni e ti danno il permesso eh, dandogli il numero del cellulare iscrivendoti eh, di accedere alle varie opzioni più visualizzazioni hai, più iscritti hai. purtroppo da dal 20 febbraio non si farà nel senso che anche per le live devi avere 5.000 ore all'anno di visualizzazioni però il mio problema è un altro è che sono disoccupato e non ho soldi quindi anche se avrò le live le mantendrò perché una cosa sono eh, la monetizzazione un'altra le visualizzazioni probabilmente sarò io a staccare la spina perché non avrò soldi per pagare quindi se tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso mi vogliono aiutare a parte a diffondere i miei video cosa che non hanno fatto fino adesso o che non gli è riuscita bene mi raccomando scaricate i miei video caricateli nel vostro canale perché sono in common creative e citate sempre il canale dal quale l'avete sceso e il titolo del video con i relativi link adesso vi passo a dire eh, quello che è ingiusto per me in youtube tanto già vi ho più volte spiegato come scaricare anche senza programma il video da youtube e se non avete capito ripassate indietro i minuti perché ormai ho passato più di dieci minuti spiegandolo purtroppo eh, youtube ha messo un limite di ore minimo che devi eh, mantenere in un anno per avere la monetizzazione attiva perché dicono che vogliono aumentare la qualità dei video ma non è vero perché io che ho sempre parlato di letteratura ma anche altre persone più colte di me vedranno ridotta diminuita o addirittura annullata la propria possibilità di, eh, di monetizzare il loro canale e i loro video perché non raggiungono le 5.000 ore all'anno. Ma ci sono persone che fanno dei video prank orrendi, per esempio fanno scorreggio in pubblico, rotano, eh, fanno cose oscene. E eppure loro a video hanno un milione di visualizzazioni. E a loro non è che li censurano o che riducono la monetizzazione, anzi. Loro continueranno a avere la monetizzazione nel canale e in tutti i video che raggiungono subito le 100.000 visualizzazioni, indifferentemente dal contenuto poco intellettuale. Perché non parlano di arti marziali, non fanno recensioni ai libri come ho fatto io per 5 anni circa, il 7 febbraio il mio canale del 2018 fa 5 anni. Non hanno cercato di sforzarsi di fare dei documentari sugli animali. Di parlare di contenuti di dialogare hanno fatto delle cose realmente molto trash eppure il trash del trash il peggio del peggio a volte in italia monetizza molto perché c'ha milioni di visualizzazioni magari contenuti molto poveri molto volgari molto brutti eh, che durano 5-10 minuti ottengono in un anno 5.000 ore di visualizzazione video che parlano di cultura di mezz'ora un'ora ottengono cinque minuti l'anno di visualizzazione quindi che non mi vengano a dire che in youtube stanno cercando di selezionare la qualità aumentando il minimo di ore che deve avere un canale di visualizzazione in un anno perché non è vero che cos'è la qualità parlano di qualità ma per loro la qualità è solamente numerica non è la qualità vera parlano soltanto di ore consumo di ore pubblicità che poi loro intascano soldi pure sulla pubblicità dei video che non, non monetizzano perché loro ti concedono di monetizzare tutti i video ma nel mio canale ne hanno scelti su 700 e passa più di 750 forse più di 790 ne hanno scelti soltanto 23 o 26 candidati alla monetizzazione ma effettivamente mi hanno pagato la monetizzazione di un solo video che ha superato le 100.000 visualizzazioni e mi hanno dato 150 dollari dopo circa eh, dopo quattro anni circa mancavano 15 giorni e adesso da un anno mi devono 70 dollari eppure loro monetizzano pure sugli altri 600 e passa di video che ho anzi sugli altri eh, sì, sugli altri eh, 789 795 video che ho quindi voglio dire è ingiusto che chi cerca di fare dei video di qualità solo perché non ha le, le 4.000 ore di visualizzazioni all'anno già già già eh, in futuro che gli tolgono le, le, la possibilità di monetizzare non è che, che monetizzerà perché, ecco, a me li sono rimasti in sospeso 70 dollari. Se mi tolgono dal 20 febbraio la monetizzazione eh, dei video, mi daranno i 70 dollari o no? Non mi "daranno, rimangono in sospeso. Intanto mi si è rotta la filmatrice Verio del 2010: c'è un tablet che è scomposto, che uso, ma lo sono riuscito ad aggiustare, ma è scomposto. Un cellulare che è del fine 2013 che filma in bassissima risoluzione, ciò un cellulare di mia madre. Che va bene anche a parlarne. C'è questo che è rotto che va in loop il Samsung Galaxy Young 53 60. C'ho l'LGKP 215 che c'è un problema di ricarica della batteria. Ma i soldi come ti? arriveranno a casa via bollettini o in contanti caro antonio trotta puoi scegliere in contanti o puoi scegliere qualsiasi altra forma eh, puoi scegliere la western union e ti arrivano in contanti vada bene non sarà magari il mio caso o il tuo ma nel caso in cui eh, ti entra una somma di denaro superiore al minimo imponibile devi dichiararla e devi pagare le tasse ma non so se in italia pure se la somma è di appena 100 dollari devi dichiararla da qualche parte informati magari i tuoi genitori ci avranno un ragioniere che gli porta i conti avanti se hai delle entrate magari perché usufruisci non so di una pensione di integrità di un piano sociale devi vedere perché magari ti possono tassare e quindi oppure devi dichiarare che ti sono entrati dei soldi che non sono imponibili ma devi fare lo stesso modulo quindi chiedi che cosa devi fare magari vai nel comune chiedi se tu guadagni un minimo non imponibile da youtube eh, io per esempio ho dichiarato che sono disoccupato e quelli della western union hanno messo che è stato un contributo di disoccupazione che ho ricevuto da youtube quindi non ho pagato le tasse anche perché 150 dollari sono una miseria però eh, tu pro e poi mi hanno pagato in euro perché ti cambiano i soldi però tu prova a, a vedere sono rari gli youtuber che alla prima al primo pagamento superano il minimo non imponibile quindi non farti purtroppo illusioni se riceverai del denaro per un video quando lo riceverai io ho ricevuto 150 dollari dopo 4 anni circa mancavano 15 giorni riceverai eh, 150 dollari 200 300 non è che ricevi 150 mila dollari alla prima voglio dire capito quindi ti dico un'altra volta scaricati i miei video carica lì nel tuo canale di youtube ma non ti scordare di menzionare il mio canale il link del mio canale il titolo del video originario e eh, il link del, del mio video originario poi dagli il formato che vuoi al tuo video prendendo quello che vuoi con l'editore di video dal mio video magari fai delle parodie su di me citandomi nel titolo fai quello che vuoi e questo lo dico a tutti e tutti voi che mi seguite per se vi piacciono i miei video perché in questo modo magari vi realizzerete di più il contenuto dei miei video e magari arriverete a salvarmi almeno avrò dei soldi per continuare a finanziare youtube mio cugino prende 10 euro a settimana più 5 di bonus beh eh, si vede che tuo cugino c'è molte visualizzazioni ma che sta con adsense o con qualcos'altro perché non so forse sta con il gaming io non faccio gaming e quello è una cosa differente e forse facendo gaming tuo cugino sta qualche ora al giorno e quindi supera le 5000 ore di visualizzazione all'anno è un'altra cosa io non faccio gaming allora eh, quello che mi spiace è che alcuni youtubers eh, guadagnino molto non che io sia invidioso o geloso ma fanno del trash, il loro contenuto è povero. Fanno scorregge, fanno pernacchie, fanno oscenità, fanno cose senza valore. E poi hanno il coraggio, di, anzi, eh, eh, YouTube ha il coraggio di dire che aumentando il limite di ore che un canale deve avere a 4.000 per essere monetizzato aumentano la qualità no aumentano la quantità eh, di ore che deve avere a disposizione per essere monetizzato quindi i loro profitti aumentano perché eh, non condividono le visualizzazioni dei, dei soldi che fanno con le visualizzazioni dei canali minori devi essere proprio un gran canale per ricevere dei soldi da loro tutti quelli che eh, hanno meno ore di visualizzazioni magari, magari raggiungono in qualche video le 100.000 eh, visualizzazioni non saranno pagati quindi tu puoi avere 4 5 6 video che raggiungono le 100.000 visualizzazioni però adesso non contano più le visualizzazioni per essere pagate ma ci devono anche essere 4.000 ore minime all'anno quindi c'è gente che ha raggiunto con 10 video 100.000 visualizzazioni ma YouTube non lo paga tiene in sospeso perché non c'è 4.000 ore quell'anno è ingiusto, perché ci sono persone che con quattro o cinque video appena guadagnano molto solo sol perché fanno del contenuto volgare che magari è visto milioni di volte. Magari quattro o cinque minuti di contenuto volgare è visto milioni di volte. Mio cugino fa video tutorial e gaming e adesso continua a salire di iscritti e di visual perché fa gaming, il genere più visto in Italia è il gaming. Purtroppo non so perché con tanti temi seri che ci sono, vanno i temi complottistici e i temi eh, gaming, non come negli Stati Uniti che fanno documentari. Scusate, ma revisiono se il mio cellulare è incandescente. Sì, si sta riscaldando, ma è calduccio. Poi come avrei potuto vedere Antonio Trotta? Il mio canale permette il Super Chat, cioè che gli usuari che vogliono finanzino mi finanzino pagando per chattare se tu fai clic nel link con il dollaro che c'è accanto alla faccina eh, mi puoi mandare una monetizzazione però questo è il secondo live e nessuno ha soldi da pagarmi ho ricevuto 4 like ma nessuno mi paga perché così per esempio potrei ricevere dei soldi per pagarmi internet però eh, tutti i miei spettatori si vede che sono sfigati come me perché non hanno soldi c'è il bottone del super chat finalmente perché ho superato i 1000 iscritti ma eh, nessuno eh, mi paga quindi forse per ricevere dei soldi dalle monetizzazioni dovrò semplicemente fare dei video in inglese d'ora in avanti io non so se una volta che non avrò più denaro per pagare eh, internet in casa se ho tre opzioni quella prima di mettergli una targhetta nano sim al cellulare e con eh, la linea prepaga ogni tanto caricare e fare dei live o caricare dei video in basso formato secondo andare in un computer pubblico e fare dei live con la videocamera, e terzo, se caricare da un computer pubblico dei video fatti in casa. Io non posso fare gaming perché uso il cellulare per fare i video e mi è scomodo, faccio solo recensioni su YouTube. Ebbene, eh, caro amico, a me, mi restano tre opzioni. Non so quanti di voi vogliano commentare e quali mi commentino, se fare una volta che non avrò internet in casa ogni tanto con la sim prepaga dei video dal cellulare in casa se andare a un, tele, a un computer pubblico a fare dei live con la webcamera o magari se fare dei caricamenti di video fatti in casa in bassa risoluzione in un computer pubblico però purtroppo fra poche settimane spero il più tardi possibile spero che youtube arrivi a pagarmi prima o fra fra un mese o fra pochi mesi o fra poche settimane dovrò tagliare internet in casa perché sono disoccupato e perché youtube mi dà poco o niente eh, non so come ci sia gente che guadagna più di me eh, ma vabbè eh, 10 euro a settimana sono 40 euro al mese sono meno di 100 dollari eh, comunque vi ringrazio a tutte e tutti di avermi seguito se vi piace questo canale e non volete che chiuda per mancanza di fondi di pagare internet Io non trovo lavoro e sono perito ragioniere. Comunque non voglio lavorare schiavizzato. Comunque vi dicevo, se volete che il mio canale non chiuda per mancanza di fondi in internet, avete tre opzioni. Guardate tutti i miei video, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, mettete like, commentate i miei video. Eh, condivideteli condividete nella il link perché i miei video siano visti e poi eh, come dire quando farò delle super chat eh, mandatemi un super chat a pagamento e, e soprattutto se avete un canale di youtube scaricate con il sistema che ho spiegato all'inizio incluso senza programmi perché altrimenti c'è un'applicazione che va bene per tutte le piattaforme TV di video che si chiama Free YouTube Download Converter? Adesso, se il mio computer me lo permette, perché va molto lento, è del 2010, purtroppo non me lo permette. Sto cavolo di computer, eh, cambiare nome, ecco, vi do qua. si chiama l'applicazione per computer forse si trova anche in eh, apple store ecco free youtube downloader converter questo vi permette di eh, scaricare da youtube e di convertire qualsiasi video non so se ci sia anche per android e per eh, eh, windows phone per ios eh, siete fortunati perché sì credo che un'applicazione che c'è anche per eh, eh, ci sono applicazioni per scaricare video eh, in eh, solo che cercate nella nel app store o dove sia free youtube downloader android e, e qua sto cercando per voi best youtube downloader for android e dovete cercare nella pagina eh, qua sto cercando per voi e, ma non trovo youtube downloader vediamo un po play store ecco free youtube downloader ne trovate almeno almeno 10 applicazioni ma ce ne sono molte di più eh, capito downloader manager poi scegliete quella che più vi piace eh, ma ce ne sono tantissime ce ne saranno centinaia e io non vi posso dire perché non lo so quale funziona meglio nel vostro cellulare dovete guardare il numero che ha di recensioni favorevoli e poi scaricarla però mi raccomando avete la chiave dell'esito a vostra disposizione perché cercate senten chan in internet e vi rendete conto che nel web si trovano molti siti che raggruppano i, i, i canali e i video più visti e Sant'Enchan è un'opzione visto che io ho caricato tutti i miei video in common creative allora mi raccomando scaricate eh, i miei video caricateli nel vostro canale utilizzateli parzialmente o totalmente per creare i vostri video come vi pare però citate il nome e il link del mio canale il nome e il link del video e siccome sono in common creative compartiremo magari anche i guadagni se voi avete pochi iscritti poche visualizzazioni ne guadagnerete se voi invece avete molti video e molte visualizzazioni mi starete aiutando a me che voglio sopravvivere ma sono disoccupato e non mi posso pagare eh, internet comunque una sorpresa finale ve la voglio dare io sin da 12 anni volevo essere eh, uno scrittore e purtroppo mi ha sempre eh, demoralizzato il fatto l'idea che è difficile trovare un editore disposto a pubblicarti quindi come dire sempre eh, letto durante la mia vita e ve ne accorgete dalle tre biblioteche che sopra e sotto stanno piene di libri ma io di libri ne ho avuto anche di più ho fatto un trasloco ne ho perso forse un terzo o forse la metà allora eh, grazie a internet dal 2010 2013 ho iniziato a caricare contenuto nelle reti sociali e anche in youtube adesso il mio canale è del 2013 ma ne avevo un altro prima comunque a prescindere dal fatto che taglierò o no la connessione domestica di internet e vedrò come salvare il mio canale ma forse non ci riuscirò eh, forse tornerò all'idea di essere uno scrittore e quindi prenderò carta e penna e cercherò di scrivere un libro forse il mio primo libro sarà eh, sulle mie memorie da youtuber e quindi cercherò di scriverlo e pubblicarlo on demand. Lo scriverò prima su foglio eh, con penna, questa è una stilografica. Per il semplice fatto che voglio utilizzare tutti i cartucci che ho a disposizione e che comprai eh, nel 2011. Speriamo che funzionino. E quindi pubblicherò il libro on demand d'altra parte la nostra amica amleta bloom che invito anche a lei a caricare i miei video nel suo canale per aiutarmi che lei eh, ha molti iscritti così mi renderà più popolare mi ha detto eh, eh, ciò che già sapevo Sant'Enchan, ma tu non devi scrivere per trovare un editore che ti pubblica. Prima di tutto, tu scrivi per te stesso, apri un blog e scrivi tutto quello che ti viene e vedrai che la gente leggerà. Non pensare agli altri editori, eh, agli editori o a pubblicare. Questo viene molto dopo. Prima di tutto, devi fare la prima e enet... la, la prima e nettare, e ne e mettere. Per iscritto i tuoi pensieri e vedere se alla gente piacciono, beh, se soprattutto piacciono a me stessi. Infatti, il primo eh, successo è quello di riuscire a completare un'opera, brava amleta Bloom! Poi l'esito è l'esito commerciale, anche economico, e poi viene la fama. Quindi, in ogni caso, io inizierò a scrivere e voglio scrivere le mie memorie come youtuber. Mi raccomando, eh, se farò un video anche breve pubblicizzando il libro se potete compratelo probabilmente apparirà on demand on amazon e mi piacerete che lo compriate in brossura non in eh, digitale ma poi comprate come le vostre tasche vi permetteranno o come vi è più comodo e, e poi di, di pubblicizzarlo quindi con questa vi lascio perché eh, eh, come dire, ho cioè altri pensieri, ma probabilmente molti di voi a quest'ora hanno da fare. Eh... 49 minuti fa ho iniziato, qua lo dice, lo dice chiaro, anche se in inglese, ma non c'è bisogno di traduzione. ho Iniziato 49 minuti fa a fare video, quindi eh, alle 16: molti di voi avranno qualcosa da fare. Io continuerò ad allenarmi nelle arti marziali, a fare un po' di ginnastica perché devo scendere 12 kg, cioè dimagrire. E c'è cioè il colesterolo alto quindi farò un po' della camminatrice litica che ho lì mi raccomando condividete i miei video se volete salvarmi salvare il mio canale sono molti haters che mi dicono meno male che il tuo canale chiuda se voi eh, non volete dargli ragione condividete ogni mio video il più possibile guardatevi tutti i miei video almeno una volta poi condividete nei link eh, dobbiamo andare contro corrente perché non so quanti mesi mi rimangono prima di, di dover smettere di, di pagare internet la connessione domestica quindi eh, salvatemi per un pelo condividete i miei link commentate il, il link dei miei video come condividete eh, il link del mio canale commentate video come condivideteli sulle tutte le vostre reti sociali eh, fateli guardare a familiari parenti amici mandateli per messaggino per sms video che li vedano dai cellulari dategli like eh, e poi soprattutto se e questo lo dico anche a te um, a Man, dream man amleta bloom e eh, il buon vecchio rei fra gli altri perché a tutti gli amici eh, barabba eh, alessandro arcangeli che tu anche c'hai un canale non è vero vittoria se eh, tutti quelli che mi hanno scritto ultimamente o che mi hanno scritto anche precedentemente carlo rodio eh, antonio trotta samantha cara samantha se voi Blue Blu Lolottez 1 eh, Daniele Ulivelli, Sorris Videos. Eh, mi appello a Angelica Dixon, Davide Arcidiacono, che mi dice grande mi piace questo approfondimento di letteratura indian in my kitchen eh, gustavo 11 nico strappa terebrate il Ab, faccio un appello claudio wolf mello wolf e eh, Faccio un appello a tutti quelli che mi seguono, anche quelli che mi hanno criticato. Dummi, grazie, fac Accademi, eh. Marta Uribe, eh. Muglio. Adesso non mi viene in mente una un'amica eh Okin, e eh, È proprio c'ho cioè il cervello intasato adesso. però eh, Silvia Evangelista, cara Silvia Evangelista, eh, caro eh, Bing Bong Boom, eh, cara P Anna, caro Luciano Muoroni, eh, caro Fausto Rossi. Cara Giulietta, Giulietta Valenti Official Channel, eh, vabbè. Se c'è qualcuno che mi scordo, Pierluigi Serra che mi dice di un video che ho fatto, bellissimo video, molto intenso. E care amiche ed amici delle persone citate, riferitegli questo messaggio. Che se mi volete aiutare caricate i miei video nel, nel vostro canale e voi e le persone che ho citato se le conoscete eh, anche roberto ferri chi conosce le persone da me menzionate e eh, se iscritto nel loro eh, canale eh, nanda la 108 eh, muoia kid khan moneri stahir indian strings moglio moglio eh, raii Sahir, shiv raii sandy e eh, Eh, FL Studio Help Center eh, che mi dice: You are a good comedian man, you deserve more attention and uh, any why it was fun come from you eh, Grazie, mi raccomando a voi e a tutti coloro che vi seguono, eh, a quelli che li seguono commentateglielo e a voi anche che mi sentite che non siete quelli che ho menzionato. Se volete salvarmi dal poter pagare cioè dal non poter pagare internet quindi se volete salvare il mio canale che io continuo a produrre eh, caricate nel vostro canale i miei video che ho fatto che sono in common creative e eh, secondo le modalità che ho già espresso all'inizio del eh, canale o utilizzando applicazioni e io eh, potrò continuare a produrre adesso vi lascio perché eh, ho da fare eh, arrivederci e grazie